allora ragazzi io voglio fare questa um, questa registrazione per tutti quelli che si credono dei pseudo guru uh, per quanto riguarda il web e il marketing online uh, non voglio fare tagli in um, non voglio fare nessun tipo di taglio in questa uh, in questa piccola parentesi ma mi capita ancora adesso spesso e volentieri di litigare con delle pseudo checche che volgarmente a Napoli chiamiamo le, le classiche le wallarelle schiattate cioè quelle che appena poi gli va a dire le cose come stanno eh, ti fanno segnalazione su Facebook per bullismo e mi fanno bloccare l'account ogni volta per un mese allora io dico, visto che non avete le palle nemmeno di mostrarvi, anzi non di mostrarvi voi di dimostrare i, i vostri risultati oppure di dire uh, prendiamo ad esempio questa sigaretta facciamo un sito vediamo chi lo posiziona prima e chi riesce a fare più vendite con un budget di un ipotetico 100 euro nessuno di voi ha le palle di affrontarmi con questa cosa e vuol dire che alla fine siete tutti una banda di, di truffatori e vendete tutti quanti merda Vendete merda secca per oro colato e Merdbook perché così lo devo chiamare Merdbook che ormai non è più un social. È il social delle, delle Checche con il rispetto per le Checche vere e per i gay veri. Ma è un social per le Checchine che non fanno altro che mh, fracassare i coglioni da mattina a sera con sponsorizzate, pseudo sponsorizzate, dove dicono di farti vedere mari e monti e poi alla fine ti ritrovi che hai speso dei soldi e non è altro che un pugno di mosche tra le mani. Voglio dire a queste persone di farvi un bagno di umiltà ogni tanto. Prima di rispondere, prima di stronziarvi sotto tutti i punti di vista, pensate che dall'altro lato ci possono essere comunque delle persone pratiche del settore. Questo che cosa vuol dire? Mi è capitato un po' di di giorni fa di commentare un certo sbam che vendeva questi steroidi per la SEO ti farò vedere eccetera eccetera eh, con questo speciale algoritmo che ho inventato ti metterò in condizioni di eh, farti avere un boom di visite eccetera eccetera allora uno che vende un tool per la SEO e dalla fine si fa le sponsorizzate su Facebook Ads in pratica, per me, per me, ripeto, e eh, attenzione, può essere pure che mi sbaglio, è come il proprietario di Ikea che dice domani vado a comprare i mobili dal falegnano. È la stessa cosa. È vero sì che magari le sponsorizzate, le ads, possono aumentare quella che è la SEO in generale per un certo periodo, per un breve periodo di tempo, ma questo non vuol dire eh, dover saper vendere, perché puoi trovarti una persona dall'altro lato come me che magari sarei potuto anche essere interessato ma se vedo che ti fai ads e vendi un tool per la SEO cioè, ma signori cari io non comprerei mai una cagata del genere perché dico questi truffano, fanno truffe per non parlare poi dei De Agostinis eh, quelli là, un'altra un mega storia, anche quelli mi hanno segnalato guarda caso per cosa semplicemente per bullismo perché alla fine a questo di agostinis lo salutato dicendosi guarda con tutti sti miliardi che dici di guadagnare ma vatti a fare anche un palloncino allo stomaco perché sei un po ciccio mi hanno bannato poi mi hanno fatto segnalazione per bullismo allora queste checche perché non sono altro che checche isteriche al contrario di quelli che vogliono di quelli che dicono di me il perfetto contrario ovvero che io sono il commentatore seriale che vuole, quello che vuole sputtanare assolutamente io voglio soltanto far capire che il mare del web è così talmente pieno di merda ma merda vera come per cioè in quanto persone reali che sponsorizza merda per fottere povere persone io voglio far capire proprio questo ci sono persone poi che ti commentano sul lato tecnico e magari ti chiudono in un cesso e devi solo stare zitto ci sono poi persone che il lato tecnico non sanno commentare ma altro non sanno fare che subito fare segnalazioni per bullismo allora queste checche steriche in fase di preciclo vorrei dirvi al posto di truffare la mattina fate così alzatevi le braccia e andate a lavorare raga andate a lavorare perché tutte ste stronzate un giorno o poi qualcuno che vi denuncia ma vi denuncia sul serio qualche pezzo un pochino più potente e vi fa un culo così lo troverete e dopo davvero dovete andare a zappare detto questo era semplicemente non uno sfogo ma una parentesi con quello che mi è successo a causa di un paio di personaggi del genere detto questo vi saluto se volete fare qualche commento o mi volete chiedere qualche cosa sono, siete liberi di, di poterlo fare. Ciao a tutti da Luca di Business Health.